I francesi quando siamo arrivati là, perché noi siamo dei furbacchioni, eh? quando siamo arrivati là i francesi ci hanno chiesto, voi, voi che venite da fuori, cosa si dice, la guerra quando durerà? "O Durerà un mese, due mesi, G -g -g -se è nuova, eh? un mese o due mesi, Lui durerà ancora due anni, ci hanno preso loro, due anni è durata. Eh? Una donna, magari anche incinta, a lavorare con pelle e pecchi sulla ferrovia, guarda che sono lavori pesanti per quelli lì. Beh, cioè, poi là non, con, non è che controllassero poi se ne mordessero, non è che la sera facevano l'appello a velchi chi è gemia. Loro non interessavano anche come lavorare, non è che tu sul lavoro dovesti dare tutto, tu dovevi essere sul lavoro però il mattino quando facevano la sveglia alle 5 al mio campo tu ti dovevi alzare e andare via con gli altri poi dopo quello che facevi durante la giornata tanto non è che andassi da qualche parte eh, erano tutti loro non, non c'era un controllo anche te, a lavorare se tu avessi anche fatto niente tutti i giorni però tu dovevi stare lì sul lavoro sai in zona che c'era freddo eh, c'era molto freddo e mandare donne sovietiche, ma anche dei, anche dei maschi.